Buongiorno e bentornati sul mio canale. Se siete nuovi vi do il benvenuto. Oggi a grandissima richiesta realizzo questo smokey eye da giorno molto portabile e raffinato e ve lo spiego step by step. Iniziamo subito. Ho già preparato la base e le sopracciglia quindi possiamo passare subito agli occhi. Prima di tutto preparo il contorno occhi con um, questo prodotto di farmacisti preparatori che è il contorno occhi e labbra l'acido ialuronico. ne basta una piccolissima quantità oggi utilizzo il Primer Potion di Urban Decay nella versione classica solitamente preferisco di più quella anti-age ma al momento l'ho finita e quindi utilizzo questa che fa parte del mio kit di lavoro per cui utilizzerò un applicatore monouso per non contaminare il prodotto visto che non è di mio uso personale ne applico così sulle palpebre e un pochino anche sotto lo stendo picchiettando col polpastrello procedo con il Mineralize Concealer di MAC nella tonalità NV25 anche in questo caso poiché fa parte del mio kit di lavoro un nuovo applicatore monouso quindi non quello di prima con il primer che ho già appoggiato sulla pelle, ma uno nuovo. Lo deposito nelle zone che ho particolarmente rosse o comunque dove c'è un po' di occhiaia perché essendo un po' rosato me la riesce anche a mimetizzare e anche ehm, sulla palpebra fissa. Aspetto a posizionarlo sulla palpebra mobile perché quella sarà la zona che vogliamo più intensa, quindi andremo direttamente con un altro prodotto che poi vi faccio vedere. Con un pennellino stendo il tutto infatti adesso su tutta la palpebra mobile stenderò questo matitone di dolomia nella tonalità bronze perché uso un matitone oggi vi faccio vedere la tecnica per lo smokey eye, se vogliamo, classica quindi che prevede prima la stesura di un prodotto in crema che viene sfumato e poi sopra fissato con un prodotto in polvere dello stesso colore o simile mamma mia demoniette io in particolare lascio libera la prima parte dell'occhio perché ho gli occhi un pochino vicini e quindi voglio evitare di farli sembrare ancora più vicini. Faccio lo stesso anche con la palpebra inferiore. Allora, pupè, kitri! Allungo anche verso l'esterno. Al momento sembra un po' strano, ma vedrete che poi viene molto molto bello. Riprendo il pennellino del, um, del correttore e sfumo i bordi. Questo è l'effetto, vedete, di un matitone. Ah, non l'ho detto, io sto facendo uno smokey eye colorato eh, nella tonalità appunto del borgogna, viola, questi marroni violacei, ehm, perché eh, siccome oggi devo uscire, ehm, non voglio avere un trucco troppo intenso e quindi non voglio realizzare uno smokey eye nero, ma questa tecnica si può tranquillamente replicare con eh, dei toni più scuri. Vado ad aggiungere un po' di prodotto nella piega è importante aggiungere poco prodotto per volta per evitare di uh, avere un effetto troppo intenso o troppo diffuso il più grande errore che si fa quando si realizza gli smokey eye è quello di portare troppo in alto la sfumatura quindi avere un effetto un po' troppo macchia questa cosa si può fare anche con una classica matita ci si sta un attimino di più però Vedete, questo è l'effetto. Uno smokey eye parte intenso all'attaccatura delle ciglia e poi sfuma gradatamente fino ad arrivare a fondersi con il tono della pelle. Ovviamente con i toni chiari è più facile da fare proprio perché c'è meno contrasto. È più facile creare una sfumatura omogenea. Posso pulire leggermente. Con le dita con una spugnetta se potete, volete essere un pochino più puliti allora a questo punto possiamo passare agli ombretti, io utilizzerò questo pennellino a lingua di gatto di Criolan utilizzo Zen dalla Poison Garden di Nabla eh, che ho depottato se vi interessa vedere come ho depottato la Poison Garden di Nabla potete eh, andare in questa scheda qui, prelevo poco prodotto così e inizio a pressarlo sulla palpebra In questo modo vedete che il colore si va subito ad intensificare quando il pennello è quasi del tutto scarico posso andare a creare un po di sfumatura se avete un pennello da sfumatura è più facile questa operazione io mi trovo bene a sfumare i bordi anche con i pennelloni più grossi in questo modo specialmente per gli smokey eye picchietto tra l'altro io adesso sto usando un pennello a lingua di gatto ma questo tipo di sfumature si possono realizzare anche con i pennelli da sfumatura più rotondi come potete vedere nel mio video su come truccare gli occhi gonfi ecco fatto questa è una sfumatura molto morbida e molto naturale da vedere lo smokey eye è semplicemente una tecnica, non deve essere per forza intenso, nero, unicamente da sera. E adesso sto facendo un trucco per uscire, sono le tre, quindi è un trucco estremamente portabile anche di giorno. Con un pennellino più piccolo vado a fare la stessa cosa sulla palpebra inferiore. Ripeto tutto sull'altro occhio io molto spesso uso un unico colore per creare la sfumatura perché basta impegnarsi un po' sfumando mettendoci un po' di tempo e ce la si fa se volete snellire un po' il lavoro potete usare un colorino di transizione come questo color beggiolino della MAC nella tonalità Omega e con un pennello un pochino più ampio come questo andare a creare la vostra transizione è un passaggio facoltativo ma se non siete abituati a sfumare ombretti sicuramente vi renderà il tutto più facile Ovviamente se lo si fa sopra è carino farlo anche sotto, così c'è omogeneità di colore. Punto luce opaco sotto l'arco sopraccigliare con Pantheon della Mystic Palette di Nabla che ho sempre terribilmente depottato. Lo so, non ho un'anima e depotto oggetti bellissimi e da collezione come le palette di Nabla. Additatemi se volete! Eccoci, mi può servire anche per andare a scolpire un attimino così definire, vedete, il trucco qui, il margine inferiore del trucco, vedete come immediatamente diventa più preciso. A questo punto si può andare direttamente con il mascara Si può scegliere di applicare una matita dentro l'occhio Io non lo faccio perché ho l'occhio non particolarmente grande Quindi non voglio, eh, voglio evitare di rimpicciolirlo con una matita scura Ma mi piace invece intensificare un pochino l'attaccatura delle ciglia Quindi vado a prendere un marrone scuro ad agio della Poison Garden di Nabla Prendo una puntina e vado proprio all'esterno dell'occhio a intensificare proprio perché ho fatto uno smokey leggero, quindi vado proprio ad intensificare la codina. Vedete, in questo modo, per poi sfumarla con il pennellino di prima. Ora basta un velo di mascara e il gioco è fatto. Anche in questo caso applicatore monouso perché ho preso al volo quello dalla mia, dal mio kit sto usando il mascara waterproof di Dolomia a prova di condensa da mascherina questo è uno smokey eye abbastanza base cioè non ho messo la matita dentro l'occhio non ho applicato punti luce satinati nell'angolo interno non ho messo un topper satinato tutte cose che si possono fare però sono un attimino insomma più avanzate questo è assolutamente una base secondo me alla portata di tutti poi io se trucco la palpebra inferiore metto il mascara anche lì scovolino pulito per andare a pettinarle perché questo mascara è nuovo e quindi tende a rilasciare tanto prodotto ecco fatto questo è il risultato che ve ne pare? Smocchiai contenuto quindi che sta principalmente nella palpebra mobile quindi non va a fare sfumature troppo ampie, troppo intense, non alla portata di tutti, difficile da fare. Come vedete questo è estremamente semplice e alla portata di tutti. Se provate a realizzarlo anche voi fatemi sapere nei commenti come vi è riuscito e come vi siete trovati. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato i miei consigli utili. Alla prossima, ciao!